avere un po' una panoramica su quelle che sono eh, le infezioni che ci possono essere in laboratorio dovute appunto a virus e batteri quello che ci interessa a noi è eh, le, alcune fasi di lavoro che sono il, per esempio il pungersi e quindi fare attenzione perché sotto il piano di lavoro potreste trovare eh, tantissimo materiale infetto aghi eh, vi potreste tagliare queste cose assolutamente attuali e quindi fate molta attenzione soprattutto agli angoli delle quando togliete le piastre sul piano di lavoro, eh, agli angoli che praticamente sono molto taglienti. Mi è capitato diverse volte di vedere tecnici che si sono tagliati e se non è stata decontaminata la cappa e anche se è stata decontaminata è un rischio molto elevato, quindi eh, evitare assolutamente di fare attenzione a non mettere le dita negli angoli del, del basamento delle cappe, eh, by hazard o biologiche che siano però il rischio per di taglia è intorno al 20%, quello invece da inalazioni, da aerosolio infetti è dell'80%, quindi durante le provette e quant'altro, quindi lo stesso operatore potrebbe infettarsi e infettarci. Eh, vi ho fatto un esempio, questo qui, ecco lo starnuto, perché questa è una materia abbastanza recente perché stanno andando nei laboratori uno starnuto viaggia c'è un nuovo studio che dice prima diceva intorno ai 90 km h adesso si dice insomma che sta intorno ai 320 km h e il droplet questo che ormai si sente parlare ci sono cose che ormai in televisione dappertutto si sente parlare il famoso droplet che sono le goccioline di aerosol che vengono eh, espulse dal corpo quando tossiamo o peggio quando starnutiamo eh, Ecco perché vengono indossati i DP e devono essere indossati i DP, perché ovviamente bloccano e catturano eh, direttamente all'origine quelli che sono virus e batteri che potrebbero essere espulsi. Immaginate uno star nudo a 320 km/h la nebulizzazione che ci può essere all'interno del, del laboratorio e quindi poi viene preso magari dalla reazione e portato chissà dove, e questo anche nello stesso vostro ufficio, quindi fate attenzione ecco, quando uno indossa, se sta male, indossa la mascherina e quant'altro.